Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi, questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 e andiamo a vedere la seconda auto rilasciata oggi, come ho già detto nel video precedente, Rockstar sta rilasciando queste auto a mozziche e a bocconi proprio, e quindi andiamo a vedere questa auto allora questa auto è la Dominator, Vapid Dominator GTX per il valore di 725.000 mi sembra non riesco a leggere in editing è un po' un bordello leggere comunque sia eh, questa è l'auto ragazzi andiamo a modificarla devo dire che a me questo tipo di auto piace molto anche perché è una Mascall la categoria mascol e devo dire la verità che qui nel modificarla ci ho perso un pochino più di tempo allora che dire qualche modifica come vedete ce l'ha c'ha le sue belle modifiche per essere una diciamo una una mascole è anche abbastanza bella come mascol a me piace veramente infatti penso che andrò a tenerla quest'auto anche se l'ho provata e effettivamente in velocità non, non mi sembra tutto questo gran veloce insomma penso che la Vapid Blade sia secondo me una delle più veloci su lungo raggio per quanto riguarda le mascole e anche come guidabilità non è male bisognerà solo saperla guidare la Blade e la dominator, questa dominator ragazzi come ho detto non è male, non è male come auto anche se secondo me la rockstar ha fatto una pecca, cioè una pecca ragazzi cazzo santo due striscette di livrea le potevi mettere per quest'auto anche perché ho visto che ha delle, degli sticker, ha, ha delle, diciamo, dei cofani rally, delle cose così di questo tipo mi metti se stronzate qui non mi metti una livrea Anche due strisce che su quest'auto le classiche due strisce della Dominator sarebbero state un amore Però Roxar non l'ha messo E ha messo altre cazzate ha Lettoni Pacchiani secondo me Che poteva anche evitare di metterli Perché poi vabbè i gusti delle persone sono i gusti delle persone Quindi eh, ho visto gente che su macchine del suo tipo addirittura ci ha montato la lettone GT, cioè, quindi i gusti sono gusti e quindi non stiamo qui a criticare i gusti, ma stiamo parlando del mio gusto come l'ho voluta fare io. Stiamo parlando dell'auto e quindi continuiamo a parlare dell'auto. Che dire ragazzi, io l'ho fatta di questo colore che è un bel colore, a me piace parecchio, con un perlescente giallo che gli dà quella quel tocco particolare l'auto ragazzi è questa scusate che vi ho mandato il video in quel tratto un pochino in velocità però sarebbe durato molto anche perché come ho già detto mi ci sono perso parecchio dietro alle modifiche di quest'auto per modificarla a mio gusto e come vi ho già detto penso che andrò a tenere quest'auto che dire di quest'auto in velocità come vi ho già spiegato non mi sembra una una gran una gran auto però eh, a me piace questo tipo di auto quindi eh, per me va bene poi siete voi che dovete giudicare non so come, come si comporta in gara per quanto riguarda la guidabilità non è la solita auto mascola che se ne va a destra a manca quindi per questi requisiti va abbastanza bene poi la proverò sulla, sulla pista per testare la velocità la velocità massima tra questa e la blade o anche qualche altra mascol e vi farò sapere detto questo un saluto a tutti ragazzi al prossimo video